Davanti alla bandiera che sul colle sta inerme Giurano e spergiurano mio caro presidente e firmano sul sangue tossico della Repubblica Nagente E io mi dissocio perché sono un credente Inizia la preghiera della misericordiosa gente Che Cristo ha visto nascere nella mafia del presente Dolce cuore di Gesù Fa che io ami sempre più Dolce cuore di Maria sia la salvezza dell'anima mia, no, no no no faceva così, dolce banca che sei tu, fa che il tasso voli su, dolce fondo che sei tu, dove stai, lo, stai solo tu, dolce cuore dell'ingotto, con la troica fa fagotto, dolce amianto fresco fresco, masticato per diletto, Prendi il sangue mano, con il rende e vendi sano, da terrone sproveduto, prendi il voto del saputo. E tutto questo per il prodotto interno lordo. Lip, lip, lip, lip quanto all'incontrario sulle labbra il parolario questo cancro si è incrostato ce lo spiega San Francesco che è crepato sotto il tetto il terremoto è arrivato e nessuno ha pagato il nostro ambito 3% è nato storpio sopra il mento padre, figlio e gas incenso 3% sulla croce c'è cioè Gesù con il ladrone e l'altro steso sulla trave gli ha sparato Don Pasquale che faceva il puttaniere col portafogli del consigliere PIL il nostro ambito 3%, 3% fa 300, poesia, erano precari, erano giovani e forti, erano 300, erano numeri storti e me ne andavo un mattino a lavorare quando ho visto il prussiano in mezzo al mare, era uno scafista che andava a vapore sulla locomotiva, spuntava il tricolore e lì ad Auschwitz il forno eruttava un biscotto di Cristo ridotto in un fagotto, 3% fa 300, erano 300, erano precari e forti e sono morti!